Grazie Presidente. Mi permetta una digressione veloce che comunque è attinente. Eh, quando la maggioranza vota a favore di iniziative delle destre, insomma qui davanti, poi insomma, ci sentiamo no, i complimenti delle sinistre con appellativi tipo eh, dittatori fascisti. Insomma. Quando votiamo a favore di eh, istanze proposte dalle sinistre, eh, oggi addirittura ci mancava di citare Yenin, sono arrivati a citare tutti, Mao Zedong, eh, Troni, cioè siamo, eh, vabbè. Allora, no, perché eh, quando arrivano noi abbiamo sempre detto che avremmo votato a favore rispetto alle istanze che portano un interesse per il territorio, per i cittadini, è il caso di questa mozione. In cui anticipo al collega Fazzina una richiesta di integrazione che voglio spiegare. L'istruttore da parte di questa amministrazione rispetto a questo comparto è in atto e tra l'altro comprende anche i punti che ha evidenziato. Ce n'è una in particolare che ci preme e riguarda il fosso delle tre fontane. Come tutti sapete nella controversia tra l'impresa e eh, i comitati, insomma, <coughs> Il Tarsi è espresso dando ragione fondamentalmente all'impresa sostanzialmente perché questo fosso sembrerebbe che è stato tombato prima che tutta l'operazione fosse partita. Ora dalla, mh, dalla nostra istruttoria comunque il Dipartimento ci ha offerto un margine perché come tutti sapete questo fosso nel piano cui stiamo parlando rappresenta, comunque è stato utilizzato per soddisfare quegli standard urbanistici in questo caso a verde pubblico e a parcheggio perché altrimenti non potevano cubare insomma, le, le palazzine in più La, um, il dipartimento già ha offerto una soluzione che consiste semplicemente nel proporre all'impresa all di trovare un'altra area limitrofa per poter appunto poi soddisfare questi standard ecco, per quanto riguarda noi Vorremmo chiedere, e quindi anche tramite una piccola sospensione con uh, il collega Fassina, per trovare una formula adatta per integrare la mozione e per chiedere il ripristino del fosso, quindi e, chiaramente anche con il vincolo che si porta dietro, un vincolo che come tutti sappiamo attualmente è stato certificato per il tratto che riguarda esclusivamente l'abbazia delle Tre Fontane e quindi estensione del vincolo, la rimessa in piena funzionalità del fosso, perché chiaramente stiamo parlando di, un... di elementi non solo paesaggistici e storici, perché ricordo il fosso comunque rappresentato in tutte le cartine di Roma fin dal 600, ed è citato insomma da tutti quanti i... gli storici che hanno descritto Roma nei secoli, ma soprattutto il fatto appunto della piena funzionalità proprio per quello che è il lavoro che fa un fosso, siccome sappiamo tutti quanti che ultimamente il carico che deve sopportare la nostra rete idrica, quindi anche i fossi, è aumentato perché le piogge si concentrano in poche ore, è importante ecco, eh, andare a fare questa operazione. Quindi se, se il collega è concorde chiederei una breve sospensione per trovare la una formula insomma, che impegna la giunta a fare questo tipo di verifiche e attuare questo indirizzo. Grazie.